io sono una delle poche cravatte di seta che ho a casa <ride> questa e questa. Il ah, a proposito il Papillon è quello quando mi sono sposato ah. lo stesso di quando... l'unico non ne ho altri. Proviamo le sue cravatte. Certo le mie sono, questa è una composizione mia. Quello giallo invece l'ha rubato. Questo quadro è l'ultimo quadro che ho fatto nel 2002 no, anzi nel 2001 prima di cambiare eh, Prima di cambiare casa, io stavo a Catania, al centro di Catania, poi sono andato ad abitare a Mascalucia. Sì. Sì. E a secondo chi che mi dà il gratuito patrocinio, ah. faccio le richieste, quando me l'accettano accettano, ah. e faccio le mostre. E quindi stavo dicendo questo qua, prima di cambiare casa da Catania a Mascalucia, dove sto adesso, ho smesso di dipingere. Ho ripreso poi alla fine del 2017, quindi sono stato la bellezza di 15 anni. 15 anni, dal 2002, sì, 2001. Un 16 anni senza dipingere. Questo è stato l'ultimo quadro che ho fatto è del, uh, del 2001. Hai ripreso da poco? Sì, infatti qua ci va la seconda e la terza mano. No, ho ripreso nel 2017. No, non l'ho ripresa ancora. Gli ho schiarito solo il fondo che era molto più scuro, però ancora devo fare le cravatte, Le cravatte sono solo abbozzate. Tutti gli altri invece sono definitivi. Io praticamente faccio iperrealismo e può parte quella è una senatrice Nunzia Catalfo questa qua è l'attuale ministro del lavoro è una carissima amica sì, sì. Questa, invece... questa è Scarlett Johansson mm. e in una delle sue foto molto belle la, la, la foto è molto più bella del quadro cioè, mm i capelli, mm. la, la volumina non si dei capelli. Okay, Questi, i quadri, un cosa. Questo è fatto è solo è con... Di di questo è un po' parte, praticamente l'interpretazione è fatta solo con i primari, mm. i tre colori primari, mm. il giallo, oh. il ciano e il magento. Ah. E poi l'utilizzo di tre grigi, mi pare che non sono più di tre. Generalmente sono quasi tutti così, le opere un parte che faccio io sono quasi tutte con i soli primari. Mm -hmm. E... la zambetta no la zambetta sa cos'è perché sono stato sul punto se lei va sul mio canale youtube e si guarda questo quadro vede che è preso da una foto libera e pubblicata su un sito che pubblica foto e che lei può prendere liberamente io sono stato sul punto di rimpicciolirla la zambetta lo sa cos'è questa foto se lei guarda il filmato originale io poi alla fine dei miei filmati faccio vedere la dissolvenza tra quello, la foto da cui l'ho presa esatto l'originale e quello che poi ho dipinto io questa foto praticamente è una foto presa da vicino sicuro e glielo dico da fotografo questa è una foto che questo gattino sicuramente c'era la macchina fotografica messa qua e gli ho fatto la foto da vicino perché c'è... Quindi è la luce? No, non è la luce, è che la zampa si trova più vicina alla macchina fotografica rispetto al corpo che è più indietro e quindi se io mi avvicino a lei e mi scatta una fotografia così a mano è come la mano del gigante rispetto a, alla mia faccia e quindi c'è sta zampa praticamente che è più grossa. Ora io l'ho lasciata, eh, la volevo rimpicciolire però non, non dava l'effetto desiderato sa cosa c'è come probabilmente errore che non sono riuscita a rendere la profondità e con molta probabilità dovevo sfumare non l'ho voluto sfumare perché queste parti erano sfumate sì, perché se io sfumassi cioè lo farei tipo senza dettaglio il fatto del collo con molta probabilità si capirebbe che la zampa in primo piano è, è stata messa a fuoco un sì. il gli piace a tutti il possetto è proprio fatto da te di tutto punto questo qua sì sì ma sono tutti, tutti fatti su tutto c'è anche, anche come qualche sono qualche fatti c'è se tu vai nel mio canale no, io perché ho praticamente mia figlia che ama disegnare per questo ho fatto questa questa foto così però su youtube c'è anche la tecnica che ho se uscito, tu vie, vai nel mio canale youtube ci sono appunto massimo ovviamente. Se tu vai nel mio canale, poi glielo condivido, se tu vai nel mio canale YouTube vedi proprio come li faccio, da, da, da, da, proprio da, da dove, dove parto nasce. e poi da dove l'ho preso. Ma quello di Sant'Agata dov'è? Mi qua ricordo è. che era bellissimo. Questo qua. È piccolino questo di Sant'Agata perché è stato fatto... È un contrasto tipo, tipo sì. negativo. questo qua è una tecnica pop art. Io quando dipingo in pop art, cioè quando elaboro le immagini, le elaboro solo con i colori primari. E lo sapete cosa sono i colori primari? Eh sì, io, mia figlia, ancora eh. allora, le scuole. Allora, i colori primari sono quelli da cui si formano poi tutti, tutti gli, gli altri, altri colori. colori. Esatto. E sono esattamente il magenta, il ciano e il giallo primario. Da questi tre colori, con la sintesi additiva, si creano tutti gli altri colori. I telefonini e i computer funzionano con tre pixel accostati di questo colore che a seconda se sono più o meno accesi ti vanno a creare l'immagine che vedi sullo schermo. Quindi, e eh, a me piace, piacciono moltissimo questo quest accostamento di colori che non è semplice, è una fissaria no, no, però sì, tirare sì, certo. fuori l'immagine e poi renderti l'immagine accostando questi colori io ci metto certo, ci una vado settimana vado. per la, fare l'elaborazione dell'immagine e poi me ne vado cantando cantando in 4-5 giorni tiro fuori il quadro quindi il quadro lo tiro con meno difficoltà. Da dove ti viene quest'azzurro della questo Quest'azzurro ti viene. Quest azzurro ti quindi viene. Ti prima, prima ti fai le, le, lo scontorno dell'immagine. Prima prendi l'immagine. E questa è una fotografia che avevo scattato sì, tempo sì. dietro davanti alla collegiata. E di questo su YouTube c'è tutta la procedura, anche sì. l'ho vista. Eh, quindi massimo violetto. Sì, questo qua viene fatto prima in bianco e nero. Una volta che te lo fai, in bianco e nero, ti fai i passaggi di colore tipo il lupo. Se vuoi te li cambi con queste tonalità certo, e dopo e ne esce pazzi. Certo, sì, sì, certe sì. volte li lascio in bianco e nero, come certo. vedi, certo. Il, certo. Il, sì. certo. no, perché poi certo. danno certo. sembra una stupidaggine, no, ma ti dà un impatto maggiore È una cosa, questo colore. Alcuni. Questo. Per esempio, se tu guardi questi qua, io li, li ho lasciati in bianco e nero perché mi risaltano di più. Certo. Questa è la ministra certo. Nunzia certo. Catalfo. Certo perché ci è uscito. È amica sua. Eh, sì, sì. Non sia Questa è Scarlett Johansson. Questo è suo, proprio di proprietà il quadro. Questo qua. Cioè me l'ha ordinato, ordinato, ordinato, lei e gliel'ho fatto. Questo invece è Scarlett Johansson. Massimo. Ah, sì. Non, non mi stupisce affatto perché la tua elettricità sì, la conoscevamo già eh, da quando Alle medie so. suonava il violino, quindi ora non No, no ne, suonava il pianoforte. La ragazza che mi ha dato la possibilità di mettere nei miei filmati le colonne sonore che sono le sue musiche. Ah. E c'è anche in questo, se guardate il filmato, c'è messo da dove è preso. Mentre lei sta suonando, ho bloccato l'immagine. E, sì. e da lì poi ho preso l'ispirazione per fargli un passaggio. filmato, e bloccato l'immagine, un, un fotogramma, esatto, un fotogramma, poi l'ho elaborato Bellissimo. No, il viso esprime tutta per questa, sì, sì. come, sente, come, la la sì. come eh. sente la musica, come sente la musica, proprio in maniera... e poi vi faccio vedere un'altra cosa che è molto bella, però ve la faccio vedere qua con la luce, l'ho messa qua nel tavolo, ci sono le caramelle menta e, mm -hmm. e latte vi faccio vedere una cosa perché questa qua impazziscono tutti quanti quando la, sì, quando la vedono guardate, guardate, i particolari di, di questa foglia. Questo sembra un tridimensionale, ha eh? una sorta di.. Questo ah no. è. Io faccio iperrealismo e pop parte. <coughs> questa foglia è venuta particolarmente bene. È è veramente Questa è una fogliolina. Però eh. una cosa che non quindi tu spazi un po' su tutto vedo, no, faccio solo pop art e... no, no, però dico a livello proprio di soggetti sì, certo, i soggetti ecco. sì, sì scusami che... la cosa, questa quest ombra eh. è generata da una luce ma puoi posizionare dovrebbe essere qua sì, la una posizione è dall'alto mm. la luce è dall'alto perché Pi la proiezione viene da una ombra. foto aspetta, quindi. aspetta, c'è la, la mia ombra addosso sì. e anche la tua no vabbè ce l'avete su, su cosa c'è su, sul mio profilo Facebook c'è c'è pubblicato tutto e stavo dicendo no no questa qua è una fotografia perciò l'ombra è quella là proprio da, da foto è, è presa dalla foto